Oggi parleremo di tre notizie interessanti, una riguarda il digiuno intermittente, la seconda glutine e svezzamento, la terza invece la perdita di peso e il diabete. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video, io sono Giuliano Propaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Come detto nell'introduzione oggi parliamo di tre notizie interessanti, tre nuove ricerche che sono uscite nell'ambito dell'alimentazione. La prima notizia di cui voglio parlare riguarda una, un tipo di dieta, un tipo di stile alimentare eh, piuttosto in voga in questo periodo ed è il, il digiuno intermittente. Lo studio condotto da ricercatori californiani, eh, aveva l'obiettivo di andare a vedere se effettivamente il digiuno intermittente fosse efficace eh, nella perdita di peso. Fino adesso ci si basava su eh, ricerche condotte soprattutto su animali o su ricerche su esseri umani ma con campioni molto piccoli. Eh, quindi loro hanno preso 141 persone e hanno applicato il protocollo 8-16, ovvero 8 ore in cui si mangia quello che si vuole e 16 ore in cui si sta a digiuno si possono assumere soltanto liquidi senza calorie. In particolare cosa hanno fatto? Hanno preso queste 141 persone e le hanno divise in due gruppi. Il primo gruppo seguiva appunto il protocollo di digiuno intermittente, il secondo gruppo invece aveva una classica dieta ipocalorica da tre pasti al giorno. I risultati sono stati piuttosto deludenti la perdita di peso è stata simile tra i due gruppi eh, non c'era molta differenza tra la dieta ipocalorica classica e invece quella eh, il gruppo col digiuno intermittente inoltre questo secondo gruppo ha avuto anche maggiore perdita di massa muscolare i ricercatori pensano che potrebbe esserci stato anche un problema nello svolgimento del, dell'esperimento perché hanno scelto di saltare la colazione, quindi concentrare l'alimentazione nella seconda parte della giornata. Questo potrebbe aver avuto eh, delle ripercussioni anche dal punto di vista ormonale. In ogni caso suggeriscono di fare attenzione a somministrare il digiuno intermittente a persone fragili come gli anziani che possono, avere, possono essere più soggetti a perdita muscolare e comunque suggeriscono anche di fare ulteriori studi per approfondire la questione la seconda notizia riguarda invece lo svezzamento dei bambini in particolare le tempistiche di inserimento degli alimenti contenenti glutine il glutine è un insieme proteico contenuto in molti cereali che normalmente è totalmente innocuo in alcuni casi però può scatenare una malattia chiamata celiachia che è una malattia autoimmune e si manifesta proprio quando il soggetto affetto assume glutine dagli alimenti l'unica cura possibile per la celiachia è una dieta priva di glutine a vita perché anche la più piccola ingestione di glutine porta a problemi intestinali piuttosto gravi i ricercatori quindi si sono chiesti se c'è un modo per prevenire l'insorgenza di, di questa malattia e hanno cominciato a studiare quello che si chiama il timing di inserimento degli alimenti, ovvero quando inserire e in che periodo della vita del eh, lattante inserire gli alimenti oltre al latte che sta già prendendo. I ricercatori quindi cosa hanno fatto? Hanno preso un certo numero di bambini neonati e li hanno divisi in due gruppi. Nel primo gruppo hanno chiesto alle mamme di inserire gli alimenti eh, considerati allergizzanti già dal terzo, dopo il terzo mese di allattamento dal quarto mese in poi diciamo e nel secondo gruppo invece hanno pensato di mh, seguire la via classica ovvero aspettare dopo il sesto mese per cominciare lo svezzamento la cosa interessante è che si è notata che nel primo gruppo quello che cominciava lo svezzamento precoce con l'inserimento anche del glutine si è visto che non c'è stato non nessun caso di celiachia e quindi questa cosa può essere molto importante ovviamente è uno studio che va Confermato è una, eh, un primo indizio che può aiutarci a diminuire il numero di casi di celiachia ma è comunque un, un passo avanti molto importante la terza notizia riguarda invece la prevenzione del diabete di tipo 2 il diabete di tipo 2 è una malattia che dipende fortemente dallo stile di vita obesità, sovrappeso e vita sedentaria sono fattori scatenanti questa malattia e, normalmente si passa da una fase di prediabete per poi arrivare al diabete conclamato i ricercatori hanno notato che agendo anche in fase di prediabete con un minimo di correzione è possibile eh, evitare di ammalarsi i ricercatori hanno messo in, in campo un protocollo di dieta e attività fisica che aveva come obiettivi dei risultati molto modesti mh, per poter essere facile, eh, agile da fare per più persone possibili e soprattutto durevole nel tempo. Infatti la richiesta importante che avevano fatto i ricercatori alle persone che hanno partecipato a questo studio è stata quella di seguire questo protocollo per almeno un paio d'anni. Ebbene, a fronte di una perdita di peso di mh, non più di 2 o 3 kg in media, eh, c'è stato un netto calo di casi di diabete. Le persone con prediabete arruolate a, per questo studio eh, si sono ammalate con una proprietà tra il 40 e il 47% in meno di diabete. La conclusione dei ricercatori è stata che quando si chiede un cambio di stile di vita, non vuol dire che oggi mi alzo dal divano e vado ad iscrivermi alle prossime 8 maratone consecutivamente piuttosto significa anche un modesto miglioramento una cosa blanda che però permette di vivere in maniera più in salute nel tempo e più sicura L i cambiamenti non devono essere drastici però devono essere costanti bene questo è tutto eh, io personalmente ho trovato molto interessanti queste tre notizie anche se ciascuna per motivi diversi spero di essere stato utile a voi che mi avete ascoltato. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!